dal vivo sono vivo e sono dal vivo io provo a fare queste altre live poi vediamo un po che cosa ne esce fuori una live al giorno leva il medico ritorno come si annodano le cose da sole no C hanno un'anima l'anima non dico di che perché se no youtube e i suoi divini algoritmi ho mangiato tutte delle caramelline ieri notte anzi delle pasticche di, di zucchero di... vedo che c'è una persona che mi segue eh, vedo che c'è una persona che mi segue allora buongiorno io non voglio perdere tempo mettendo la miniatura nel titolo né nulla vediamo un po di invitare della gente invitare della bella gente allora metto preferiti domande risposte perché mi sembra giusto e io vorrei continuare il discorso di ieri ah buongiorno come va buongiorno Anarchico Pasquale Gurego, trash, buongiorno, va bene. Grazie a te, come va? Come va, come va? Spero bene. Spero ecco qua. Allora, io l'altra volta volevo parlare nella live di ieri. Se non mi sbaglio, nella live di ieri, di mercoledì volevo parlare eh, volevo parlare di tanti argomenti di quello che sta succedendo in in ucraina della morte della regina ma soprattutto soprattutto datemi voi degli argomenti capito vediamo un po di che cosa volete che parli intanto sto mandando degli inviti o in giro perché è difficile nello scrittorio avere Ecco, se fate correre la voce, chissà quanti minuti riesco a fare oggi di live, perché ecco sì, sono molto occupato anche se sono disoccupato. Le persone disoccupate sono quelle più occupate, lo sapevate? E soprattutto a trovare qua una parola a tutti gli amici nella chat per mandargli in privato. Devo fare un gruppo, un gruppo di amici. Ecco, niente. Niente, le lasciamo così allora qua ciao san ciao come stai come stai psycho sto bene grazie ecco qua allora vorrei dei vostri interventi allora non è stato un inizio brillante di scuola ma comunque sto bene dice trash anarchico pasqual gruelico ho visto che lei ha commentato sotto un paio dei miei video sì sì ehm, mi fa piacere che tu che tu venga a guardare i miei video e io guardo i tuoi eh, io ne ho più di 1200 quindi eh, mi fa piacere scambiarci diciamo sotto ogni punto di vista una mano lava l'altra e quindi hello mark bob how are you hello mark bob i hope fine sta arrivando qualcuno vediamo un po un po come purtroppo è quando mi metto a fare una live come ieri succede sempre qualcosa quindi scusatemi se mi dovrò assentare i'm fine thanks how about you my friend and very well And I am I'm very happy eh, to have you here. Please, if you can, eh, subscribe to my channel. You will help me a lot. Allora, quello che gli ho ricordato al nostro amico eh, Mac è che se vi potete abbonare al mio canale mi aiuterete moltissimo. Oppure, in alternativa, datemi un grazie quando questa live sarà finita o sotto qualsiasi mio video c'è il grazie fate un'unica donazione e il vostro commento sarà messo in evidenza allora dicevo tante cose sono successe ultimamente che veramente è non ho di che parlare cioè c'è troppo di che parlare innanzitutto del, della possibile disfatta russa perché stanno tirando troppo la corda e succederà lo stesso di cui parla il film di einstein Stein, eh, la corazzata potionchi vi ricordate la scena di paolo villaggio interpretando fantozzi eh, nel quale disse una frase che non posso citare alla lettera per i supremi algoritmi di youtube ma eh, dopo aver visto il film nella sala mensa degli, del, dei lavoratori lui eh, gli chiesero cosa ne pensava e, e lui disse la corazzata cotionchi è una pazzesca ah